di famiglia tu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 eh, in, in genere ho collaborato con tanti cantanti, e adesso per me è un onore di Maria Luisa, eh, Maria Luisa è brava e poi la sta da una parte, però la professionalità dall'altra, cioè quando si suona insieme eh, bisogna legare tutto, bisogna studiare, perché non è che ho tempo da perdere, è no, no, no, eh, questo, questo eh, sì. e, e quando hai deciso che insomma la musica sarebbe stata una parte molto importante? Eh, quando la non puoi farne eh. a far meno, non puoi farne è importante, un po' devi sentire, devi, devi sentire il suono. Eh, e invece il tuo incontro con Bruno l'altra volta non c'era che... Bruno no, ci siamo incontrati, cioè tramite.. Eh, tramite tramite l'associazione, tramite, tramite Maria Luisa. È, è sempre lei. Maria Luisa. Sempre lei, è tale, sempre, tale, sempre lei, è sempre tale, lei, tale. è sempre Mi ha detto guarda un mio amico, l'associazione di la Ischia per l'arte. E dico va bene, andiamo, uh -huh. sono andata giù, e abbiamo trovato un'accoglienza della vicenda. Eh, certo, poi che, una, una, che una brutto Che puoi andare in ischia, vero? No. No. No. Eh, eh, che brutta esperienza ma poi brutta io l'ho visitata ma certo, è logico visitare, è bellissima, è bellissima poi l'accoglienza che abbiamo avuto poi come sì. si mangia male eh, eh. Ischia <ride> eh. è brutto male Ischia eh, è brutto, è beh, tutti ci auguriamo di magari riunirci di riunirci, di riandare magari in tempi migliori, con meno preoccupazioni insomma siamo, siamo sicuramente... Allora, un altro grandissimo applauso. grazie. grazie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 la nera è un passo importantissimo è un evento internazionale tenuto in questo posto in questo posto magnifico il udec proiettati tec proiettati quadri eh, decantate decanta, decanta, po, po, po, po, poesie bellissime di mancini eh, anche parlato con con, con, con, le, con le, le personalità internazionali egiziane eh, egiziane eh, eh, Know, they not, not not, la nostra there, la cantante lirica la nostra cantante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 di Orietta Bellomo, sottofondo musicale di Gustavo Martucci. Abbracciami, portami dove il tempo non esiste, dove l'incanto dura in eterno, dove il silenzio vola alto rapito tra il profumo del mandorlo in fiore. Chiudi gli occhi, perditi in quell'abbraccio, assaporato così affamato di tenerezza, di abbandono. Portami in quel luogo segreto del tuo cuore caldo dove la melodia esplode, dove l'emozione intensa, come fulmine di fuoco, rapisce l'anima sempre. Abbracciami di meraviglia, come la notte che si schiude, una cascata di dolorose stelle. E in quella vibrazione che tutto aduna, sospiri, sguardi, desideri e parole, conserva un pezzettino di me. davanti al tempo. Fingiamoli coriandoli questi brandelli di giorni, stelle filanti queste ossessioni di vano.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 L'amore si degnava di aspettare.